Questo è il giardino eh, pensile del mio appartamento. Come vedete ci sono molte piante che eh, dovrei poi sistemare meglio. Adesso andiamo a vedere il rosmarino. Ecco, ci stiamo avvicinando. Questa è la mia pianta di rosmarino, è sempre verde, è sempre più grande.